Buonasera, buonanotte e benvenuti a questa nuova puntata con Phoenix Point. Prote Minuti in Refinery. È arrivato il momento. Quindi ciancio le bande e sigla! Allora, piccola premessa, ho saltato un pezzo di registrazione che registrata male in cui abbiamo scoperto le Advanced Paralyzing Weapons, quindi tra poco potremo costruire l'ufficile del cecchino paralizzanti, abbiamo creato un nuovo Mutoid Infiltrator e abbiamo preso un altro infiltrator. Ora alla quale ruberemo armatura e tutto ancora due minuti solito tu avrai il compito di andare a stanare Siamo simpatici, amici. Però non li vedi. Va ah, bene, Bolic. Tu uh, no, non sei un cecchino. Dobbiamo andare a prendere questo che è girato. Come è girato? tirato dalla parte giusta per noi. Si svegli oh. stessa cosa. They can't stop me. Sarei uno di quelli responsabili nella far cosa questi sono tutti buoni. Dunque dietro la dovessero essere bisogno di questa squadra. is some how Il nostro obiettivo non è quello là, ma questo bestione. Qua. E tu hai bisogno di tasco, guardiano. Il tasco di guardiano. position in. per fare a forte questa cosa. Sì, è fate fuori tra. Ok, ce uno di qua. Vabbè. Guarda, E avviciniamoci come dei pazzi. Colpo solo, tutte e due. ci possiamo pentire. A avvicinati vicino io voglio che tu abbia almeno due colpi era un altro Ecco a oh, eccolo essere utile il soldato il ah, soldato va bene 100 danni alla persona perfetto Ready. stiamo facendo sui game si sì, potrà essere sicuri La testa usiamo anche l'altro oh, un altro livello di malfun steal on target perché ci siamo 100 danni. Function 12% Quello che dovrei fare. Ho già sparato? No. Non è che Ma tu avevi oh, marchi con te Via. Ai, ai, ai, ai, ai, brutta cosa Non function Ma buono, addio no, boh, Musibilità su qua, no? Adesso qua forse Pessima mano Meglio che niente che tenta che non è una loro posizione. avrei bisogno di qualcuno che ti venga a salvare ok allora non vedo i pallini ah Eh, Scegli qua spero che tu rimanga invisibile Molto bene Molto, molto bene E ora non l'abbiamo fatta fuori fare adesso, eh. Intanto puoi andartene da qui. Cosa? Abbastanza abbastanza qua. Aiming. Va bene, va bene. del male i È difficile da scoprire E tiro non ci arriva questo personaggio di qua no? un forse è un tiro pessimo però spesso schiacciare tutto lo stesso tu non hai speranze di fargli del male attento, Octopus attento, attento, Ah no, era. Non avrei dovuto fare. Ah no, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, attento, niente e eh, va bene è finita abbiamo il mewtainer che danno questo. Non credo che ci piacerebbe, ma forse non può bisogno sacco di... Adesso oh. potremmo tentare con il rebuke. Abbiamo un po' scarsità dei materiali. Oh, mm -hmm. sì. mm -hmm. Ora qui non ci saranno 50 Cristo Questo va a prendere Cristo Questo era un... ho è un minder prendere il tesoro di Eh. Avete qualche per un albero? Ecco. Assolutamente inutile, per colla. Easy fuori. enough. La non svegliamoli, per favore. Allora. Let's rock. Otur. Bu restoran Instagram. Sei re che vuoi farsi... Ready! Giorno. Fuoco. E se tu sei non ne puoi fare tanto, acido. Lining up a shot. I got covered. Too many in Overwatch. Two uh more -huh. lander. I'm going to the third point. This <laughs> yeah. rea non ce la facciamo questa mmm apri dire non proprio fare niente Ma almeno una pistola abbattuto un'altra cosa fa me contro? Si è servito, ti hai servito, ti hai servito, ti hai fare anche rapid clearance, ma oh, no no ready to engage che okay, farlo yes. ready to go to work I'm born ready. Eh, stanno così, non ce la faccio uh. Troppo coraggio uh. Eh già, era chiedere troppo <coughs> Saat. Geliyorum ben işe. Aman ya. Ya Allah sana. sei morta quello sì, che mi serve adesso è il video che ti danno a Ma è un Can't wait. Non è il massimo Io non posso fare ancora rapid click I'm ready. Sono i vermicelli da dietro I'm gonna that che dovrò fare Colpi. <totiposizione> Molto bene. Preparing to fire. Mancato. <coughs> oh, li posso far fuori tutte e due. In che senza. un'altra cosa di paralisi Steel on target No. anzi due. tiro anche questo è abbastanza pesante beh ho battuto un albero e... qual è il plan? past me. <laughs> Sì, ma non ci avvicineremo, ma... Ah, cioè ce l'abbiamo, va. Allora. Sì. Sì, di qua e sì. iniziamo a farli il va? No? Bene! È completato una missione completamente inutile. Ecco settantacinque 75, al 500. Non male, dai. Lo un attimino complete. Abbiamo il primo review e Intanto possiamo costruirci anche il primo scorpion Allora quanti evi abbiamo? Uno Fai un blast, neanche tu due e lo stiamo facendo qua in teoria c'è anche la Levi muted qua sarò il primo che avrà a disposizione quello a fare qua. Facciamo un'ultima missioncino veloce. Ora che stiamo iniziando a creare finalmente le armi degli antichi, quelle serie. Sarebbe farci anche un paio di assine: eh? e magari un modulo. Oh, no, non riusciamo più a crearlo, no. Eh? La masched manticore oh. però potremmo anche riciclare qualche cosa e fare un altro e farla tanto voi Datemi un po' di gustoso mutagen Gunther Kennedy oh you touch my Gunther mai ding ding dong <coughs> forse ti conviene di più commerciare piuttosto che smantellare cose non ce ne sono comunque commerciare c'è questo qua voi vi conviene che continuiate a tirarmi fuori roba, anche voi. Materiale tecnico. farci neanche un'altra mascher Manticore, così almeno ci deve... abbiamo un altro sistema con cui volare andare a spasso. E gli Ebernation Pod potrebbero servire Air Force. The Gift. Ah giusto, non possiamo togliergli la roba mentre in giro 248 Andiamoci. Questo qua. Oh bene, questo è un altro rebuke! Okay? Voi dove potete andare adesso? Andate a andare a prendere un altro non ricalco mine. No, potete andare a prendere questo, va. Direi che iniziamo questa missione qua. Troviamo. Ecco, l'armadillo è l'unico che mi serviva in questo caso. 1, uh, 2 serve da lasciare a casa un altro. Pelle frio, uh, max power per la cattura, Alexander Musa. Tu hai un fucile orribile. Angus, Fangus, prendi questo. Angus, Fangus, prendi anche questo. Ah che figo che sei adesso, Angus. Non fosse che sei a un livello infimo. babyface questi tra l'altro hanno sempre i pdw che possono usare però io non glieli do mai Ma perché c'è questo che 10 damage e 20 accuracy 10 damage 10 accuracy dominante poco da fare è dominante più 10 bonus damage Penso che ti ramazzate approvato tu potresti usare un rebuke se ce l'avessimo Phoenix Avionics will be attacked by Pandorans. Mm. Quindi io direi che voi andate direttamente qua. Con... Ma non bastate. Masked manticore. Living Crystal potrebbero. Aspettare ancora un momento Delta dove stai andando? Delta va a mettere fuori Living Crystal Mi servono per una nuova un Nuovo Scorpion Delta Qui Abbiamo il primo Scorpion Tempo di. Deployare. Armadillo mi serve. Alexander Musang a casa. Voi due a casa. Zack McKraken. Non hai boomblast. Zack McKraken sarà il primo che tira fuori. Il nostro bellissimo rebuke. E sarà il nostro bombardatore di fiducia. Abbiamo anche qualcuno che userà per la prima volta uno scorpion. Questo era lion catcher. Lascia a casa questo. E è, è, è fenomenale quello a fare: è a casa Angus Fangus. Va bene, Non mi ricordo più quanta gente potrebbe salvare sull'armadillo Ma soprattutto dobbiamo vedere dove sono i nostri simpatici amici Sicuro sarà... Eccolo qua uno Io direi che Montate Moving tutti su. Sì, non ho fatto la mossa base. Mm, non ho capito quanta gente può entrare lì dentro. sei rimasto fuori lion catcher Però intanto potresti fargli malissimo col nostro nostro... o forse no potresti colpire una roba a caso già che ci sei Intanto avviciniamoci alla chetichella e adesso salteranno fuori tutti gli avversari girone Oh, questo fa male vicino Vai eh? Una sirena Porca miseria Instigator Vabbè Si avvicina qualcuno di troppo Pallo secco. I see them. Hot potato. Uh. Ready to non ho ben capito perché, ma va bene. Mm. Nevi? E ora c'è una mezzo milione di avversari che salteranno fuori. Grabra via via! Mi racconta Danno virale non lo puoi fare. E te finirai male. Ui ai ai ai Ah, ma incontro. Ok. Andiamo a correre per salvarli. La vita si fa complicata per quei tre lì, eh? Ma... Non so se mi serve, però fa niente. Bene, intanto ne abbiamo una di meno. Um... Qua chi c'è? Sono vermicelli, sono.. Forse ci conviene andare di qua, hm? Devo andare in un punto abbastanza sicuro. Potrebbe già essere questo: eh. Mm. Oh, bene. Ora allora, cosa facciamo adesso? Executing. Boom. Boom E ritorna dentro. Angus fangus, allora, può indurre il panico a qualcuno, eh? O mai controllare la cosa? oppure puoi sparare anche al tirone. E rientra dentro. Max power! Non riuscirai mai non a fare no non te la fai fare un tubo però una spizzata con un mitra non riesci a farlo Inutile, ma bello. Non il massimo. vado a prendere i suoi Dillo van. Uia che male va il metro Adesso mettiamo qua, no? sono diventato l'obiettivo principale Bene, rapid clearance. E iniziamo a fare un po' di macello. Signori qua. Era un Fuji E rientra, grazie E puoi prende Oh, il Bane Champion Questo lo tiriamo giù. Oh, tu puoi uscire. Devo fare un bel boom blast. È un po' rischioso la Chiron solo lo becco, un bel boom blast va pensavo meglio pensavo meglio hmm. potremmo farcela No, non potremmo farcela perché non è abbastanza vicino. Poi potremmo controllare il cecchino! Oh, I don't miss! Base. Entra. Non puoi più spostarti Take this. Vai fallo fuori. Tu sei impanicato, adesso ti liberiamo. Il risultato è molto fastidioso Il risultato è veramente fastidioso Eh lo so Benissimo! E ora ci si incammina! Ready ish. Monta dentro. Voi iniziate a scappare, c'è un punto di fuga qua vicino. No, l'unico è quello di là. E vabbè, se l'unico è quello di là, ci andremo. non è proprio visuale su quella Chiron, da nessuna parte. Tipo se mi piace di qua, no eh. Oh, forse mi piace di qua. Oh, un pochettino indietro che cavolo me ne frega e poi inizio a spizzare proviamo a provare Signor Presidente, onore è controllarla per fuori. <coughs> Due ne è disabilitato, bravo. Vai disabilità! No, vai no, disabilità! Non problema! Un'altra Chiron! No! Un altro chyron, no. Parate pure, tanto adesso ce ne andiamo alla chetichella. Mm. Già per un attimo non riusciamo a distruggergliela Vai! Mi ha preso l'altra gamba, Vabbè Faccio fuori di veleno 60 di bleeding oh, solo di bleeding questo muore Quindi rientriamo dentro caro armadillo corri armadillo run catch me if you can balla prima, vediamo, sì, stavolta per sfigarmi i hmm. piedi. fare il dashing e andare a masturarlo, ma anche quello non è balla Ah, giusto Paolo hanno un'amica morta. Dashing ahead. Pessima mira, ma meglio così, due Mind Va bene, un no problema. Non hai proprio speranza di prenderlo, eh? Time catcher. Chiamarti Chiron Catcher uh, Already there prossimo turno iniziamo a bombardare ma Ah, no, potevo farti sparare lo stesso What's the plan? Yeah. I'm on the move powermate di qua Sì, vabbè, stavamo a guardare tutti i non finiamo più. All set. Oh. Ready to roll. Football Ecco un motivo per cui ammazzarli questi rallentano il gioco in una maniera terrificante. Soprattutto quando sono metà di mille. Ma me capite che è in lontana, eh? Il minefrager è abbastanza fastidioso. Vai! Fammi vedere quanti mi riesci a ammazzare. Neanche uno. Neanche uno. Doing it. Mm. Dovremmo lavorare un po' su questa mira, eh. Taking aim. That's a kill. Bravo. On the move. Zooming in. Be right there. Angus, fungus. si sbaglia di più niente torniamo a casa no dovevamo distruggere un sacco e non abbiamo fatto niente. Wow. ne sono due adesso. Non ci credo. Ti riempiranno di vermicelli. See now. Vai. Avete una mira, ecco. E questo vermicello qua davanti, no. I'm ready. Let's see. I'm going to go. First up. I'm going to be able online all I need is a clear shot <coughs> <Possiamo> <coughs> a fuori di prima Mosso, tu devi di fuori di qui. È stata abbastanza convincente. Eh? Doing it. Speriamo di farlo, stolta eh. Uno uh, l'avevo la fatto fare. advancing. Right there Keep decisamente ce ne andiamo. Moving fast. Pensavo eh, fosse più fantasmagico il correggore, ma aiuta. Eh, anche lo scorpion, però aiuta dai. E tu, fattene immediatamente. Catcher. Finalmente fai level up. Anche Angus Fangus ha bisogno. Li mettiamo nella solida base per pomparli o li mettiamo a compensare il prossimo attacco? Quindi Phoenix Avionix. a Phoenix Avionix. ma massimo le spostiamo dopo. mannaggia qua abbiamo qualche problema il material ma ricordate il meglio dai eh, che dire Siamo sì, arrivati qua Oh che bello ragazze. Abbiamo le torrette laser La Gorgonai Che è la... il taglietto laser Il destiny Il destiny Il destiny dobbiamo farlo subito Se siamo materiali 180, ne vale, ne vale la pena. Dobbiamo andare a conquistare un altro risotto degli antichi per tirare fuori il materiale. Mm -hmm. E' vero, reggiamo tutti qua. The day quarter, medical... ok facciamo un accesso un accesso leave perfetto <susurra> well, li salutano con la magia proprio Destiny Mamma mia, anche questo costa un di materiali. Destiny va bene. Serve anche un'altra scoperta. Non c'è nessuno che vende materiali qua? Il cambio di cibo. Research uh. complete. Have you ever thought about the ethics of our relationship with the athrons? We all say we're fighting to save humanity, but aren't they? So would I. After all, in a way they- There is some of the Capture with stability. resto mi sa che non è che abbia molto senso carico vabbè beh ragazzi il video è già abbastanza lungo quindi ci vediamo la prossima volta Ciao ne.